E tu resti con me Sono sincero Come l'acqua ferma di un lago Sono deciso E non navigo più Sono un veliero Il tuo amore è un porto sicuro con me, grida con me, la fioggia e sale senza te, c'è un destino dentro l'aria, non mi più e se ho sbagliato in mia oria Amen yeah.